Okay. che produciamo vino e da tanti anni, cioè dai, dai miei antenati alla fine del Seicento già producevano i vini, però questo vigneto è un vigneto storico perché tra l'altro è stato piantato 50 anni fa, è stato reimpiantato perché chiaramente le vite hanno anche la loro vita, però è stato ripiantato 50 anni fa con il vitigno Barbera, questa è qualità che diciamo siamo sui 400 metri, siamo sulla collina di Pinerolo, l'unico vigneto importante è rimasto, eh, questa zona si chiama zona San Maurizio perché è vicino alla vicina basilica di San Maurizio, eh, dedicata alla Madonna delle Grazie e, e qui si fanno dei buoni vini, si, siamo arrivati anche a una gradazione notevole l'anno scorso con 14 gradi e mezzo della Barbera che abbiamo imbottigliato e che ripeto è un vino notevole. Nel una lunga storia di viticoltura, ma quella rimasta è ancora una viticoltura importante e abbiamo diverse doc: abbiamo la Barbera Doc, è importante, il Dolcetto Doc, eh, abbiamo due vini caratteristici che sono il Dudanri, che è una lunga storia che oh. deriva dai tempi di Enrico IV, che era venuto in Italia e in quell'occasione eh, fece fare un vino da questa uva rosata, che tra l'altro ha dei grandi grappoli di color rosa, e viene fuori un vino che sembra rosato, ma invece è Dusdenry, così chiamato, Denry, e che viene appunto, prodotto in due o tre aziende nel Pinolese. Poi abbiamo il famoso Ramier, che è veramente una, un vigneto eroico di montagna, che è sopra i mille metri a Pomaretto, dove la provincia tra l'altro ha investito molto per mantenere in piedi questi vitigni arroccati sulla montagna dove viene fuori appunto il vino Ramier che deriva appunto dal nome delle, dei rami, le ramie che erano le, i rami delle viti e di qua è venuto fuori il nome Ramier dove è una miscela di più UE che però è, è importante ed è molto ricercato anche perché è prodotto proprio come prodotto di nicchia, e fatto di minime quantità.